Senza dubbio stiamo vivendo tempi interessanti. Sapete che se fossimo in Cina, vivere in tempi interessanti sarebbe una sorta di cattivo augurio. In effetti abbiamo capito, ce ne siamo accorti. La percezione che fossimo sull'orlo di una grande discontinuità imminente l'avevamo già da qualche tempo. La cosa particolare è che avevamo questa sensazione anche quando la pandemia, la guerra in Ucraina, la crisi dell'energia, qua dei cereali, erano ancora proprio delle, delle eventualità, delle possibilità, neanche così probabili. Poi però abbiamo dovuto entrare nei ristoranti subito dopo aver mostrato sullo smartphone un QR code sanitario che abbiamo personalizzato, scaricato dal web. Abbiamo usato le mascherine, sostenuto gli esami universitari online, passato il Natale ad altre feste, in web conference. Se ripensate a qualche anno fa, queste erano esperienze proprio molto lontane dall'essere comuni. E invece sulla spinta dell'urgenza indotta dalla pandemia sono diventate in pochissimo tempo quotidianità per tutti, non solo per gli esperti di tecnologie. Il problema che abbiamo ora è che non c'è ancora chiaro come davvero le nostre vite siano cambiate e soprattutto come cambieranno in seguito a questi shock ripetuti che stiamo affrontando. E ancora meno ci è chiaro che effetto abbiano avuto, stiano avendo, ma soprattutto avranno, sui processi di apprendimento. È ovvio che leggere la storia standoci dentro non sia mai facile, però una cosa dovremmo darla per scontata. Sappiamo che per quanti sforzi si facciano non si può tornare indietro. In più dobbiamo tener conto del fatto che la storia rispetto al mondo dell'apprendimento ci insegna che i processi di apprendimento degli individui si evolvono e si modificano spesso parallelamente o addirittura in anticipo rispetto ai sistemi educativi che invece hanno una loro inerzia maggiore. Cioè spesso gli studenti cambiano, gli studenti e le persone cambiano i modi in cui apprendono prima che cambino le scuole o le università. È successo perfino con l'avvento della stampa o col movimento de dell'enciclopedia che eh, hanno marcato ognuno a suo modo, in momenti diversi, l'inizio di nuovi cicli nella formazione. Rispetto all'educazione proviamo a ripensare a quello che è successo proprio nei primi decenni di questo secolo. Allora qualche anno fa nelle università sembrava scontato che uno tsunami, si usava proprio questa parola, no? lo tsunami stesse per abbattersi sull'educazione superiore. Cioè sembrava che stesse arrivando qualcosa anche un po' preoccupante che avrebbe trasformato radicalmente e molto rapidamente l'intero panorama. Non so se ve lo ricordate ma erano proprio queste parole ad accompagnare qualche anno fa la nascita del movimento dei Massive Open Online Courses, i MOOC. Quel movimento guidato dalle grandi università americane che mettevano improvvisamente a disposizione Corsi online, ben curati, tenuti dagli stessi docenti che tenevano le lezioni nelle loro grandi e notissime università, aperti a tutti e inizialmente completamente gratuiti. Allora, a distanza di qualche anno, cosa vediamo? Che i MOOC hanno raggiunto numeri di utenti importantissimi, siamo ben oltre 250 milioni, senza neanche contare gli utenti cinesi, rispetto ai quali i dati non sono certissimi, ma potrebbero essere equivalenti. Hanno sicuramente cambiato e avuto un effetto importante su come pensiamo l'apprendimento durante e dopo l'università. Eppure non siamo stati certo investiti da uno tsunami dei MOOC, no? hanno continuato ad evolversi insieme all'insieme del panorama, ma con la dovuta lentezza. Funziona bene il detto festina lente, agisci prontamente ma con cautela. Avete in mente la tartaruga con la vela, il delfino con l'ancora? Velisti sì, ma con tanta cautela. Poi però, come dicevamo, qualche anno fa lo tsunami è arrivato davvero. Non erano i MOOC, ma aveva la forma di una pandemia. E dopo l'emergenza del primo lockdown, in cui mi è dovuto proprio completamente concentrarci sul portare tutta la didattica in remoto, i periodi successivi hanno visto lo spostamento su nuovi modelli di ibridazione, di blending. Avevamo bisogno di vari mix, tra didattica, a distanza e didattica in presenza, per tenere le aule poco affollate, per permettere agli studenti impossibilitati di venire in aula, di seguire le lezioni e qualche volta ai docenti di tenerle. A distanza di tempo eh, ci stiamo accorgendo che anche se abbiamo un grande desiderio di tornare alla normalità, quella a cui ci troviamo davanti è una nuova normalità. Come dicevamo prima, non si può tornare indietro. E come è fatto questo nuovo contesto didattico? È caratterizzato prima di tutto da un livello di accessibilità incomparabile rispetto a quello che avevamo prima rispetto a strumenti e contenuti digitali. Però cosa ce ne facciamo di questi contenuti e strumenti digitali, come li integriamo nella nostra didattica, è ancora un po' tutto da inventare dobbiamo inventarci le regole, i linguaggi, i metodi e siamo di fronte a un vero e proprio fatto sociale, eh, come direbbe Durkheim, del quale per ora riusciamo ad intuire le potenzialità e sicuramente siamo bravissimi a vedere i rischi, ma ci mancano perfino le parole per definirlo. Se pensate, utilizziamo in modo più o meno intercambiabile ibrido, blended, on-life, esteso, duale, potenziato, integrato, non abbiamo avuto proprio modo di fermarci a pensare. Perché appena la pandemia ha mollato un pochino la presa, è iniziata la guerra, la crisi energetica, cambiamenti climatici che si sono fatti più evidenti con la siccità del 2022. Insomma, ci siamo tutti resi conto che la sostenibilità non è più una delle opzioni, ma deve essere la nostra prima preoccupazione. E eh, Il problema qual è? Che, che per alimentare qualsiasi transizione che ci permetta di affrontare le situazioni attuali, che sia una transizione ecologica, energetica, digitale, quello che vogliamo, sento parlare anche di Just Transition, abbiamo bisogno, prima di tutto, di molte più persone che sappiano fare e pensare in questi territori che sono nuovi per tutti. E quindi ora si tratta di formare o riqualificare, in un modo che deve essere a sua volta sostenibile, milioni di cittadini, studenti, lavoratori in tempi rapidi. Oltretutto dobbiamo tenere presente che tutte queste persone, anche a causa della pandemia, hanno messo potentemente in dubbio i tradizionali equilibri tra vita privata, lavoro e studio. È cambiato proprio il bisogno di flessibilità, di la richiesta di controllo sulle proprie scelte e sui propri stili di vita, che vogliamo più ecologicamente compatibili. E qui chiudiamo il cerchio. Allora, come possiamo in un contesto del genere rinunciare alle potenzialità del digitale e a tutto quello che abbiamo appreso su come costruire mix efficaci tra presenze online, sincrono a sincrono? Non è possibile. In questo contesto, semplicemente, non è possibile. E guardate che non si tratta di prendere posizione pro o contro la didattica in aula o quale online. Si tratta di cambiare modo di pensare. Si tratta di pensare ibrido, hybrid thinking, per sostenere lo sviluppo di un'offerta formativa di qualità, ma anche sostenibile, a una scala sempre più ampia, nazionale e internazionale, utilizzando tutto quello che serve per assicurare qualità ed efficacia di tutte le esperienze di apprendimento, in aula e online. E di questo tratteremo in questo MOOC.